Mate, ma tema Ma mio fratello ma come si può, il giorno della partenza, non puntare alla sveglia? Cioè, vorrà dire che... Devo ancora impararmi le, le formule... Grandioso! Come iniziare bene la giornata se non perdendo l'astronave? Ah. Non solo anni di studi sprecati e andati a quel paese per colpa di mio fratello che non capisce niente di fisica. Il bello è che quando tornerà sarà pure più giovane di me. Allora, qui, qui c'è un tempo. Aspetta, vediamo se mi ricordo. Eccolo qua. Delta t primo uguale. Delta t fratto gamma. Dove gamma è uguale a 1 fratto... Um, radice di 1 v quadro fratto c quadro c è la velocità della luce e v v cos'è ma sì è la velocità della terra delta t è il mio tempo. Delta t primo è il suo tempo, ovvero sulla Terra. Delta t primo è il tempo che sta passando sull'astronave con mio fratello, mentre delta t è il nostro tempo, ovvero il tempo terrestre. v è 260 milioni di metri al secondo, mentre c, è noto a tutti, è 300 milioni di metri al secondo. Quindi, sostituendo in gamma i valori delle velocità, abbiamo che risulta 1 fratto radice di 1 meno 2,6 fratto 3 al quadrato, ovvero 6,76 fratto 9 Quindi risulterà 1 meno 0,75 Ovvero 1 fratto radice di un quarto Gamma risulta quindi uguale a 2 Sostituendo quindi gamma nella formula iniziale, sappiamo che Δt' è uguale a Δt fratto 2. Il simpaticone di mio fratello è rimasto sulla Terra apposta, il suo tempo è minore del mio. Allora, vediamo un po' di calcolare il tempo sull'astronave, che sappiamo più o meno essere Δt fratto 2. I conti tornano, Δt T è maggiore di delta T primo. Delta T, che è il tempo che stiamo passando noi sulla Terra, sarà di 20 anni. Quindi, vediamo di calcolare quanti anni trascorreranno sull'astronave con mio fratello. Delta T primo uguale 20 fratto 2. Viene precisamente dieci anni. Maledetto! Significa che quando ritornerà sulla Terra avrà dieci anni meno di me. Fratello! Fratello! Da quanti anni ti aspettavo? Come stai? Non è possibile! Siamo diversi! Sei... giovane! Avevo ragione! I miei calcoli erano giusti! Sei più giovane di me! E io, un po' più vecchio! Ma non è possibile! Secondo i miei calcoli, tu dovevi essere più giovane di me! Eppure dall'apparenza... Sei molto più vecchio. Io più giovane? Ma la realtà parla. Come posso essere più giovane io? Se tu avrai all'incirca una decina d'anni in meno di me? No, no, allora, cerchiamo di capirci. Io sull'astronave ho fatto i conti con la formula di cui tu mi avevi parlato. Quella com'era delta T' primo uguale a delta T fratto gamma e. E dai miei conti tu risultavi più giovane di me. Te l'avevo proprio sempre detto anche quando eravamo ragazzini che tu eri il fratello un po' meno intelligente. Però i conti danno ragione a me. Fratello mio, ti trovo un po' spaesato, ma non ti preoccupare, chiamerò un vecchio amico e farà lui un po' di ordine nella tua testa, sta tranquillo. Avanti! È permesso? Avanti, avanti, si accomodi. Buongiorno, ma. Buongiorno! No! Ma Ma lei! Lei è il signor Einstein! In persona! Con piacere! Ho piacere di parlare! Ma. Non è importante chi sono io! Anzi, mi sconvolge il fatto di incontrarla! Sì, è vero, si siede! Grazie! Grazie. Niente, io sono arrivato qui a nome di mio fratello. Mio fratello mi ha detto di venire a parlare con lei. Fratello, aspetti, chi è? Ma mio fratello è il mio gemello, quello che ogni tanto... Ah, quello che ogni tanto veniva qui a... Esatto, esatto, mi mm -hmm. ha detto che aveva già parlato con lei. Sì, sì. Piuttosto, io sono appena di ritorno da un viaggio interstellare. Sono veramente stravolto. E mi ha detto di parlare con lei riguardo al fatto che lui... lui... Noi siamo gemelli, ma lui è più vecchio di me. Com'è possibile? Eh, ma giusto, è ovvio. Lo dico io. No, no, no, lei non capisce. Io avevo fatto dei conti sull'astronave mm -hmm. e dovevo risultare io più vecchio di lui. Eppure la realtà dice tutto il contrario. No, no, guarda che è lei che sta sbagliando. Guarda, glielo spiego se vuole. Se vuole andiamo di là, le faccio vedere un bel video che la l'idea. Mi fido di lei. Andiamo, venga. Cominciamo con la Terra. Per lei lo spazio è la linea S ed il tempo è la linea T. Essa si muoverà quindi lungo la retta T, perché si può considerare ferma nel suo sistema di riferimento. Ma l'astronave invece ha un diverso sistema di riferimento, in quanto si muove nello spazio. Per questo il suo sistema di riferimento si deforma in quello rappresentato da S con A e T con A. L'astronave si muoverà quindi lungo il suo tempo T con A, che forma ovviamente un angolo con l'asse del tempo della Terra, il quale dipende dalla velocità, che sappiamo essere circa 260.000 km al secondo. Ad un certo punto arriva alla sua meta, la stella. In che momento? Beh, nel sistema di riferimento terrestre, questo istante è rappresentato dal punto B. Per trovarlo bisogna infatti muoversi parallelamente al suo spazio S con A. L'astronave però adesso inverte immediatamente la rotta e torna verso la Terra. Decelerazione e poi accelerazione in senso inverso. Facendo questa manovra però cambia nuovamente il sistema di riferimento che adesso è rappresentato da S con R e T con R. Accidenti! Allora dobbiamo subito segnare il tempo relativo al punto di inizio-ritorno nel sistema terrestre. Questa volta per farlo dobbiamo muoverci parallelamente alla linea S con R, anzi, proprio lungo la linea, e non più lungo la vecchia linea S con A. Troveremo il punto C ben più avanti rispetto a B. Sulla Terra c'è stato un salto temporale, ma per l'astronave la stella è un punto unico, è solo cambiato il sistema di riferimento e quindi la posizione relativa nel sistema terrestre. Finalmente la nave torna a casa. Nel punto D, che essendo sulla Terra, dovrà essere ovviamente contenuto nella retta T. A questo punto è facile calcolare il tempo passato sulla Terra, e quindi anche per tuo fratello. Il tratto completo AD. Per te, il tempo passato sull'astronave sarà stato solamente di AB più CD. Ed ecco il motivo per cui sei più giovane di tuo fratello.